Rieccoci qui, cari amici, un nuovo appuntamento, questa volta dopo pochi giorni, ma perché ci tengo un po' ad anticipare, come si dice, gli eventi E oggi parliamo di Champions, Europa League e Conference League, dove ovviamente anche le nostre italiane sono e speriamo che siano Tutte o quasi protagoniste in positivo, partiamo ovviamente per la Champions. Siamo agli ottavi di finale. Ovviamente, questa settimana che inizierà lunedì, partiamo da 7 marzo, dove si disputeranno Benfica, Club Bruges, fascia oraria, sappiamo, alle 21, Chelsea, Club. Eh, no, scusate, Chelsea Dortmund eh, Credo che forse questa sia trasmessa su Canale 5 Bayern, Paris Saint Germain il giorno dopo, l'8 marzo Tottenham, Milan Questa credo su Amazon Prime Ocamin, vabbè, io essendo milanista non posso che augurare al mio Milan di passare il turno. Veniamo ora all'Europa League dove avremo, per quanto riguarda le nostre italiane, mandiamo diciamo, solo alle nostre italiane, Roma, Real, Sociedad dalle 18.45, Juve, Friburgo alle ore 21. Tutto questo, ripeto, il 9 di marzo. La Conference League, e qui devo fare un appendice, perché forse credo che la Lazio giocherà già martedì in virtù che... Eh, Roma giovedì gioca in casa quindi come si dice è praticamente impossibile l'80-90% che nello stesso giorno eh, sia Lazio che Roma possano giocare in casa ad eccezione che sia il derby di campionato Coppa Italia o eventualmente di Coppa contro la Vaz giocherà martedì contro la Zidal alle ore 18.45, la Fiorentina giovedì 9 marzo contro Sivaspor alle ore 21. Quindi incrociamo le dita, speriamo in bene nelle nostre italiane nelle coppe. Forza Italia, Forza Ferrari, ricordando che questo fine settimana c'è il primo eh, impegno del campionato mondiale di Formula 1 2023, ma occhio anche a Formula 2 e Formula 3, già protagonista un nostro italiano in Formula 3 mini palermitano d'occhio. Quindi noi ci vediamo nei prossimi appuntamenti, saluti a tutti, buon fine settimana e alla prossima, ciao!